Sono, sono parole rassicuranti di iniziativa politica e anche di battaglia di presa di posizione, d'altra parte la Lega è coerente con un atteggiamento avuto sempre in questo periodo a differenza di altre forze politiche ma trasversalmente prese non necessariamente, non necessariamente di, di una parte politica. Adesso do la parola a Marco Versari che è il presidente di Asso Bioplastiche. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e proprio se siamo qui è anche una testimonianza eh, attiva e fattiva del fatto che la, la collaborazione eh, c'è, esiste e in questo momento ci sono eh, eh, test eh, in corso, prove eh, presso tutti i eh, principali eh, trasformatori, eh, diciamo, se sì, eh, devo dire eh, nella, in un giudizio eh, dire, complessivamente eh, non certamente positivo della storia di questa proposta di direttiva non lo uso, ecco c'è stata Grazie a questa discussione una enorme accelerazione di attività eh, nel settore eh, dell'uso dei materiali plastici biodegradabili e compostabili nel settore del, del monouso che eh, credo nel lungo periodo se le cose che sono state dette oggi, cioè di analisi di come questi materiali nei modi e nei tempi possono essere inseriti nelle linee produttive potranno andare a confermare quella leadership che l'Italia ha nel settore visto che eh, l'onorevole Gardini è stata più volte citata per la sua attività in questo settore lo faccio anch'io perché ricordo molto bene e eh, anche con una certa emozione quando lei eh, al momento al tempo della votazione della direttiva Lightweight Carrier Bag, quindi la direttiva sui sacchetti in uso, la vedevo governare i i, i voti degli emendamenti e vedere che gli emendamenti sostenuti dall'Italia e da lei in particolare vincevano regolarmente contro gli emendamenti che erano sostenuti da un altro paese, in quel caso la Germania. quindi L'Italia quando fa sistema e quando riesce nel tempo a fare... A fare squadre a spiegare le proprie motivazioni è in grado di vincere con larghissime maggioranze le, le votazioni a livello europeo e, e ricordo lo ricordo a me stesso prima di tutto che quel voto è stato la base per la ehm, creazione della leadership industriale italiana nel settore di materiali plastici, biodegradabili e compostabili perché oggi se voi andate in un supermercato islandese e usato una busta della spesa, la busta di spesa biodegradabile è fatta molto spesso o con materia prima prodotta in Italia o trasformata da trasformatori italiani. Se andate in un supermercato di marca francese in Romania trovate una busta della spesa biodegradabile e compostabile fatta molto spesso con materia prima prodotta in Italia e spesso e volentieri trasformata da trasformatori italiani. E questo in diversi altri paesi. Eh, vorrei ricordare, eh, dunque, per andare avanti, ecco, perché le plastiche biodegradabili e compostabili non sono la soluzione dei mali della terra, nascono 25 anni fa per aiutare la raccolta differenziata della frazione organica non voglio parlare di marine litter, di, di plastic soup eh, parlo di raccolta della frazione organica in Europa si producono 100 milioni di tonnellate di scarti organici che è già un numero stratosferico pauroso in termini di spreco e, ed è ancora più spreco perché i due terzi di questa frazione organica non vengono ancora raccolti solo un terzo della frazione organica generata in, in Europa vengono raccolti e grazie alla raccolta della frazione organica dove c'è e diventerà obbligatoria solo nel 2023 con il pacchetto della Circular Economy approvata, grazie alla raccolta differenziata della frazione organica sarà possibile chiudere il ciclo del carbonio e riportare sostanza organica UNS nel terreno. Ed è l'unica attività che noi riusciamo a fare per fissare la CO2 nel suolo e trasformarla in fertilizzante. Però perché sia fertilizzante bisogna che sia pulito. Cioè il compost deve essere compost, non compost e qualcos'altro. E dato che la raccolta differenziata per poter essere efficace utilizza dei sacchetti di plastica... Perché la plastica tiene l'acqua, perché la plastica è trasparente, tutti i motivi che abbiamo detto prima, la plastica va benissimo, però nel compostaggio non va bene perché non è biodegradabile e compostabile. Ed è per quello che è compostabile, non è una diminuzione essere compostabile, è uno standard europeo armonizzato che permette di parlare tutti la stessa voce nella gestione integrata dei rifiuti. Quindi le plastiche sono compostabili perché è richiesto dalla normativa europea per permettere il riciclo organico ed è per quello che sono state sviluppate compostabili, poi dirò due parole anche sulla biodegradabilità in generale. Quindi chiudiamo il ciclo del carbonio e grazie alla raccolta differenziata di cui l'Italia è leader ricordiamo il sistema del porta-porta a -porta l'ha fatto l'Italia e funziona anche grazie alle bioplastiche e partendo dai sacchetti siamo passati alle buste della spesa grazie alla direttiva europea tant'è che poi le buste della spesa in Italia sono diminuite di oltre il 60%, però non abbiamo ucciso l'industria della trasformazione della plastica, non abbiamo demonizzato un prodotto ma lo abbiamo valorizzato dandogli un fine vita che va a risolvere un problema da questo sono discese altre applicazioni come piatti, posate, bicchieri non come soluzione dei mali della terra ma per rendere efficace e efficienti il recupero della frazione organica prima di tutto nelle feste nelle manifestazioni dove era complesso usare sistemi di lavaggio o dove era più semplice che usare materiali plastici tradizionali, quindi non buoni, non cattivi, efficace ed efficienza cercare di risolvere un problema e in questo modo è stato anche possibile per esempio arrivare a oggi l'esempio di Milano ristorazione, ricordiamo Milano la più grande città d'Europa che fa il porta a porta, raccoglie 100 kg di uh, umido al, al, all'anno contro i 40 di Berlino, tanto per dire quando parliamo Italia, Germania ecco, e Ogni giorno vengono forniti da Milano Ristorazione 70.000 pasti con materiali che resistono a oltre 90 gradi di temperatura, quindi stiamo parlando di materiali che sono perfettamente coerenti con quello che viene richiesto da una, una struttura che industrialmente opera in un sistema di gestione integrata di un servizio e di un rifiuto. Io non voglio mettermi a fare questo tipo di discorsi perché è già stato detto prima, cioè c'è un, un problema, ma questo problema, eh, voglio dire, l'industria ha nelle proprie corde la possibilità di risolverlo, per quello che ci riguarda noi vogliamo risolvere il problema della frazione organica. Grazie alla raccolta della frazione organica il sistema industriale delle, eh, delle plastiche biodegradabili e compostabili sta crescendo, sta crescendo molto rapidamente, sta facendo Facendo rientrare lavori in Italia, la legge sulle, sui sacchetti ortofrutta, ricordi i sacchetti ortofrutta erano i rotolini quelli dei supermercati, erano tutti fatti in Estremo Oriente in plastica tradizionale, grazie alla normativa oggi sono quasi tutti fatti in Europa e per la larghissima parte in Italia, questo è riportato posti di lavoro, investimenti macchine che sono state comperate estrusori eh, e così via quindi eh, come dire, eh, è importante anche ragionare nel lungo periodo su quelle che sono le ricadute di certe normative rispetto ad altre vado perché poi non voglio tediare eh, alcune, eh, eh, il glossario Biodegradabile, rinnovabile, compostabile. Allora, biodegradabile in quanto tale non vuol dire niente. Come veloce, come alto, abbiamo bisogno di unità di misura. Compostabile serve per dire che un materiale è biodegradabile in un impianto di trattamento, come vuole la normativa. Esistono dei materiali biodegradabili in suolo, servono agli agricoltori, e, e ci sono delle normative che permettono di valutare biode, questa biodegradazione. Esistono materiali biodegradabili in ambiente. Liquido. Ci sono già i materiali per la cosmesi, le cosiddette microsferule, che servono per andare a intercettare il problema della biodegradazione negli impianti di, di trattamento delle acque. Esistono dei materiali biodegradabili in mare ma la biodegradazione in mare non è la soluzione dei problemi della plastica nel mare, cioè la, la, nel mare la plastica o la bioplastica non devono andare. La, la biodegradabilità marina è una questione di risk assessment, che l'industria delle bioplastiche è pronta a sostenere perché questi materiali ci sono. L'ultima cosa la devo dire, si è parlato di land grabbing, Ovvero cosa succede se andiamo a produrre più bioplastiche? Allora attualmente il fabbisogno di eh, materie prime rinnovabili da parte del settore delle bioplastiche vale lo 0,02 della SAU della superficie agricola utilizzata per la quantità di circa 2 milioni di tonnellate il, le, nello stesso tempo i biocombustibili valgono l'1% del consumo del territorio le bioplastiche non sono il problema del, del, eh, del consumo degli alimenti noi siamo pronti a collaborare siamo qui perché ci crediamo e crediamo che facendo squadra nei tempi e nei modi che eh, il, eh, la politica ci darà saremo pronti a fare sì che anche nel settore del meno uso l'Italia sarà la prima in Europa e non solo. Grazie, Grazie. I contributi dal mondo delle imprese e delle associazioni che sono magna parse di questo convegno con Patrizia Di Dio. Leggo per esteso le sue, le sue qualifiche, sono lunghe, membro del Consiglio nazionale della Giunta con delega all'ambiente, energia, sostenibilità e utilities della Confcommercio, imprese per l'Italia. Prego. Patrizia. Grazie, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono contenta di essere qui e vi ringrazio per l'invito perché per la plastica e simbolo del disastro ambientale che, che incombe, siamo comunque a una svolta, non fosse altro che per questa comunque riflessione a cui ci ha spinto questa ardita direttiva. E finalmente, devo dire, dopo inerzie colpevoli, dopo inconsapevolezze diffuse. La Commissione europea si prepara ad arginare dal 2021 la diffusione della plastica monouso con una direttiva che a regime comunque dovrebbe ridimensionare di molto uno dei principali elementi di littering. Siamo a una svolta, a un avvio comunque, sebbene tutte le riflessioni, i contenimenti e diciamo, gli arginamenti di questa direttiva potrebbe essere a un avvio di un processo comunque virtuoso, si tratta di ridurre il peso nefasto di prodotti che danneggiano l'ambiente, la salute con effetti gravi, parlo per esempio per il mondo che noi rappresentiamo, del turismo o comunque la pesca, il trasporto marittimo, per questo confcommercio è attiva da tempo è attiva, vigile con azioni e progetti per osservare l'ambiente, per informare e sensibilizzare cittadini e imprese. E si è all'avvio di una svolta rispetto a un processo virtuoso, perché comunque siamo lontani da una dimensione giusta, perché se vogliamo e dobbiamo volerlo riguardare al futuro, se vogliamo e non possiamo non volere, il passaggio da un'economia lineare a una circolare è necessaria per una visione comunque globale dell'economia. Tutto deve essere dentro un quadro sostenibile, parliamo dal, dalla parte del mondo delle imprese che rispetto a chi produce comunque ha una funzione importante e molto spesso ha un, un riflesso impattante comunque sull'ambiente e invece produzione, distribuzione, trasporto, servizi, ma anche istituzioni e cittadini, l'abbiamo già detto anche prima, ho sentito quanto sia importante il fatto della cultura, di informazione, di un'autoresponsabilità da parte di tutti nei nostri anche usi quotidiani, quindi l'impegno di tutti, eh, sono molti consensi che stiamo vedendo arrivano dalla alla lotta contro la plastica monouso, vediamo che molto spesso questi consensi sono appunto eh, così diffusi perché eh, non aderiscono, poi aderiscono più a una posizione ideologica, però comunque è pur vero che la paura, la paura è dilagante, quindi la paura rispetto a eh, comunque la difesa dell'ambiente che è un nostro precipuo compito dovere e dovere impegno e quindi magari si è teso a demonizzare qualcosa che non si conosce, quindi benvenga anche questa accelerazione riguardo a una consapevolezza e a una maggiore informazione anche riguardo a quello che comunque è più impattante per l'ambiente e quello che lo è meno quindi comunque è stato un bene possiamo dircelo guardando al bicchiere mezzo pieno ma servono comunque azioni e strumenti per costruire un sistema in cui certi prodotti di plastica non vengano semplicemente eliminati dal mercato ma possano avere una nuova vita mediante adeguati raccolta e riciclo e cosa che giudico assolutamente fondamentale non solo per ridurre i rifiuti immessi nell'ambiente ma per far flettere il ricorso a fonti fossili per creare nuovi materiali per poter contenere le emissioni rassose nell'atmosfera che proprio la plastica rilascia insomma dobbiamo parlarci chiaro e limitarsi al veto dell'uso di certi prodotti siamo d'accordo, può essere addirittura controproducente se non si individuano invece alternative efficaci e se non si incentiva un mercato per assorbire i prodotti biodegradabili o derivanti dal recupero e riciclo, per questo insistiamo su una visione globale che è necessaria anche sul piano delle leggi, se questa viene meno si corrono seri rischi, a cominciare dalla concorrenza per esempio tra i comuni, molti si è citata, io vengo da Palermo, la Sicilia è stata diciamo, più, più volte citata come, come esempio anche si, su delle ordinanze sindacali piuttosto di quanto comunque consumano, comunque la Sicilia è la regione più popolosa in qualche modo, questo determina anche delle tendenze fa statistica e comunque molti come dicevamo hanno emesso delle ordinanze che vietano, limitano L'utilizzo sul loro territorio di prodotti in plastica non monouso, anticipando il dettato europeo, non sapendo nemmeno cosa, come si debba poter sostituire questo, la plastica monouso. È comunque evidente che un mancato coordinamento a riguardo applica e complica i rapporti poi oltretutto anche con i territori limitrofi. E tornando al punto di prima, il passaggio dall'attuale modello di economia lineare a quello circolare richiede certamente cambiamenti radicali nelle strategie di policy e nei modelli di mercato, in quelli di servizio e di consumo e se le imprese innovano nell'ecologia, i consumatori devono innovare anche loro e possono essere con una comunicazione accorta che tutte le aziende, anche noi che siamo la filiera distributiva diciamo da più diretto contatto poi col pubblico, devono appunto mh, essere indotti all'acquisto di determinati prodotti solo se ritenuti per esempio competitivi e facilmente raggiungibili, non esistono svol svolte vocali e siamo invece prossimi a questi se si muovono su percorsi a senso unico per questo altro punto cruciale è la ricerca, senza il suo sviluppo non c'è transizione adeguata, perché per cambiare bisogna modernizzare, modernizzare tutto, anche il mondo imprenditoriale che in Italia è fatto in prevalenza, vorrei ricordarlo, di piccole imprese che operano più nei servizi ed è nel terziario avanzato, nel terziario, la visita alla distribuzione al trasporto che è proprio il mondo che Confommercio rappresenta e che non sul piano propriamente industriale. Allora per esempio gli incentivi, i fondi e le agevolazioni riservate. All'economia andrebbero pertanto ripensati per garantire un ampio uso delle agevolazioni che non sia limitato soltanto al settore produttivo anche perché come dicevamo prima anche da un punto di vista di adeguamento di maggiore consapevolezza e cultura e informazione dell'utente, probabilmente la filiera quella distributiva è quella ancora più eh, importante e, e quindi l'esigenza è di conciliare la crescita economica ed equa distribuzione delle risorse in un nuovo modello di sviluppo che è diventato oggi un processo continuo e richiama la necessità di coniugare tre dimensioni fondamentali in e inscindibili allo sviluppo, quella ambientale, quella economica e quella sociale che sono tra loro intrecciate e collegate da una molteplicità di connessioni, nessuna è indipendente dall'altra, ogni programmazione deve tenere conto di questi nessi che sono fondamentali in questo senso le proposte di sostenibilità che vengono direttamente dalle imprese, queste andrebbero incentivate e promosse da progetti di filiera come il progetto per esempio che confina presenta oggi alle esperienze di divulgazione informazione al consumatore e tra questi proviamo interessante per esempio condividere il, il DDL salvamare approvato di recente dal Consiglio dei Ministri che introduce importanti agevolazioni fondamentali per gli operatori ittici che contribuiscono alla raccolta dei rifiuti per esempio in mare e sarebbe stato importante per esempio fare un passo in più destinando tali agevolazioni anche ai nostri operatori turistici che in qual modo contribuiscono e possono contribuire volontariamente a iniziative di raccolta prevedendo per questo scontistiche per esempio su Matari. Devo... Sì, sto, ho, ho, assoluto, ho concluso Grazie che siamo verso la fine. Ecco, quindi diciamo per concludere richiede, abbiamo bisogno di maggiore semplicità nel rapporto per esempio quindi, con la burocrazia e solo abbiamo bisogno quindi di regole che non generano concorrenze sleali tra operatori e territorio e dobbiamo mettere a punto dei controlli per evitare anche dannose e divertente. Ed è una migliore utile e una migliore competitività nei confronti dei propri stakeholders. Per arrivarci, arrivarci concludo, occorre ripensare il sistema attivando sinergie di rete tra imprese, istituzioni e consumatori che sicuramente si possono e si devono attuare. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie a Pateria Di Dio. Abbiamo concluso la parte dei contributi del mondo delle imprese e delle associazioni. Io però ho una serie di politici che ci hanno gentilmente raggiunto e siamo addirittura d'arrivo, ma ce la facciamo, vedrete. E do la parola alla senatrice Pasqua Labbate, Commissione Territorio e Ambiente del Movimento 5 Stelle. Prego. Ah sì, e ce l'ho scritto così qual è il nome che utilizza? Patti, Patti. grazie allora, per... la, Patti per... la ribattezziamo subito eh, Infatti perché... mi ha chiamato io non, non mi stavo alzando perché... <ride> bene io vi ringrazio è sempre un piacere venire quando, specialmente quando ci sono le aziende perché sono, sono il cuore della, della nostra penisola le piccole e medie imprese e il mio punto di vista non è appunto solo quello politico come al solito ma è anche molto molto tecnico occupandomi un po' di eco design eccetera eccetera quindi avrei voluto ascoltare anche gli altri interventi ma in me bisogna anche avere, essere presente ai lavori di commissione e quindi avevamo anche quello devo dire che anch'io ho qualche DDL su, che riguarda la plastica e in, passato, cioè in passato quando c'è stata appunto la legge di bilancio c'era anche nel super emendamento c'era anche un mio emendamento che era un po' a favore invece delle piccole e medie imprese eh, appunto perché quando uno fa un'analisi dei cicli di produzione e conosce l'ambiente imprenditoriale non solo dei produttori ma anche quello che viene dopo quindi la commercializzazione, la distribuzione e tutto il resto si rende conto che economia circolare sì, ma abbiamo un trade off fra ambiente, quello che noi vogliamo cambiare, ma anche sostenere quello che è il tessuto delle piccole e medie imprese. Non è facile quindi legiferare e fare qualcosa che vada in tutte e due le direzioni, ma quello che è alla base, che sicuramente può aiutarci, come dico spesso per ridurre al minimo quello che possono essere i problemi perché in me le abitudini bisogna cambiarle ma dobbiamo cambiarle tutti e l'unica cosa è quella di riuscire a dialogare il più possibile collaborare il più possibile perché solo voi sapete quali sono i punti critici della, della filiera quindi sia della produzione che quello che c'è e, e dall'altro canto la da parte poi scientifica sa quali sono gli impatti ambientali che questi prodotti produ producono quindi che cosa devo dirvi? Sicuramente l'Europa ecco, ha deliberato e queste cose si devono fare ma cerchiamo di fare cosa? Di, ecco, di ridurre, io vorrei porre far porre attenzione a questa frase, ridurre i rifiuti di plastica, che è diverso da dire ridurre i prodotti, sono due cose diverse ridurre i rifiuti di plastica significa agire molto ma veramente fortemente sugli stili di vita sulle abitudini, sulle modalità della popolazione perché esatto. ieri ero a un evento a Milano dove abbiamo presentato non so se posso dirlo vabbè, un contenitore particolare per una grossa azienda che produce gelati che fra un po' verrà messo in commercio e c'era un, un ragazzo che è un testimonial e quello che fa è che lui percorre i fiumi perché i fiumi e, e porta questo messaggio con la sua nave, la sua barchetta e vede quanti rifiuti ci sono, perché in realtà i rifiuti che arrivano al mare da dove arrivano? dai nostri fiumi e perché noi non riusciamo a bloccare i rifiuti che e non farli arrivare ai nostri fiumi quindi questo non ha nulla a che vedere con il tipo di produzione che abbiamo solo produzione possiamo agire migliorare sull'impatto ambientale global warming perché riduciamo magari la quantità di energia passiamo una, a una fonte rinnovabile invece di una diciamo, base di, di combustibili fossili battiamo di molto l'acidità in atmosfera ma probabilmente possiamo avere un prodotto che se è in plastica rende anche dal punto di vista merceologico ed è quello e deve essere usato quello ma dobbiamo agire sicuramente sulle modalità che ha poi il cittadino e quindi evitare che una, non so, una barrettina, un cucchiaino, un tappino finisca nei nostri fiumi e poi vada al mare. Quindi veramente c'è da ragionare, fortunatamente ci sono molti centri di ricerca che ci aiutano e come c'è Enea, c'è Ispra e, e voi che dove, da voi noi dobbiamo prendere veramente le idee quali sono i vostri problemi e io la vedo in questo modo, vedo sicuramente molta ecodesign, e una parte sono convinta che, ahimè io sono convinta che una parte dei nostri prodotti che sono usa e getta devono essere fatti in un altro materiale che appunto deve essere compostabile e biodegradabile poi magari ci sono altri oggetti che non devono essere biodegradabili perché magari devono essere resistenti nel tempo ma devono essere fatti di plastica poi sentivo e so di problemi di alcuni prodotti particolari che a quanto pare non reggono dal punto di vista proprio meccanico-fisico come nuova materia prima quindi cosa significa? che ogni prodotto va studiato e va visto a sé perché le caratteristiche proprio d'uso sono differenti, quindi io un discorso lo posso fare, se ho fatto un'analisi chiara di tutte le situazioni posso veramente effettuare un viraggio, per esempio una cosa positiva che io vedo della appunto, comunità europea è il tappino che deve essere bloccato sulla bottiglia. E quella è una cosa veramente ottima, ne ho sentito anch'io perché ci, ci si mette poco a fare questa variazione ma al, al tappo è giusto che sia sul suo contenitore fino a fine vita perché in questo modo io posso poi recuperarlo. Non c'è, ripeto, purtroppo quando andiamo nel nostro futuro un qualcosa che ci assicuri che tutto vada bene e che non dobbiamo fare dei sacrifici. I sacrifici devono essere fatti da tutte le parti, perché così questo è il, è il nostro unico territorio, i nostri unici come dire ehm, luoghi in cui ci saranno anche i nostri figli e ahimè le problematiche ambientali esistono e sono presenti sia a livello locale sia se faccio un discorso a livello globale di global warming perché come dire tutto è collegato quindi un'azione che io posso fare in questo posto in Italia un'azione fatta in un altro luogo comunque sul ciclo del carbonio e quindi il riscaldamento globale creerà problemi sempre ai nostri figlioli che un domani non si troveranno si troveranno una terra arida si troveranno i monsoni, si troveranno il mare che crescerà in, in altezza e, e sono cose purtroppo reali quindi Ripeto, cerchiamo veramente di, di collaborare. Noi abbiamo una grande apertura e il ministro Costa è molto attento anche a quello che viene anche dato. Dite così, no, ma non è vero. Guardate che dovete... No, no, parliamo. Dovete essere molto attenti a... Dovete essere anche molto attenti a quello che che viene magari molte volte in questi messaggi dettati, perché io vi ho anche sentito dire che ci sono appunto progetti, eh, alcuni prodotti che sono materiale plastico, che devono essere desi però duraturi nel tempo, questo significa che devono ancora esistere, non è che vogliamo fare plastic free, che significa eliminiamo tutto, non è così, il plastic free io lo vedo sotto la visione rifiuto in plastica, ma non prodotto. Il prodotto ci può essere la riconversione di alcune cose, ma altre no, se ad altri siamo bravi, e qui è chiaro che noi dobbiamo venire incontro, possiamo tenerli così, ma fare in modo che siano durevoli nel tempo e che non vadano a finire in luoghi dove non devono andare, ma devono andare a essere riciclati o riutilizzati. Io ve lo dico precisamente, molto chiaramente spingerò molto per. Il, i prodotti alla spina con un contenitore che si possa riutilizzare, io spingerò molto per queste cose, sarà un po' difficile d'inizio magari per eh, lo so ma sarà, lo so che è difficile per voi che avete poi la distribuzione ma secondo me cambiare solamente modello di vita, guardate non è che l'Italia si è inventata qualcosa negli altri stati questo lo fanno da tempo lo fanno, perché noi allora non possiamo essere così bravi loro. lo fanno io porto, posso portare vari vari veramente esempi io vorrei chiudere qui perché devo dar costo anche ai miei colleghi di, di dire la loro mi ringrazio, mi ringrazio. signori, eh, oh, signori eh, eh, la senatrice è è venuta a darci, darci l'opinione di un partito che è un partito di governo che è che è il primo ministro e che il fatto che sia qui a, a parlare è, una, è anche una prova di intelligenza e di, e di contributo e di coraggio. Do la parola ora alla senatrice Cinzia Bonfrisco della Lega, Commissione Politica dell'Unione Europea. Buongiorno a tutte e a tutti. Permettetemi intanto di di fare un affettuoso saluto a Maria Giovanna Maglia intanto che è qua e che è, eh, raramente ci degna della sua presenza in Senato e che è un'icona del giornalismo, della libertà eh, che sta nella, eh, alla base di ogni buon giornalista e anche della, di, di una storia di eh, contrapposizioni al pensiero unico no? che Grazie. si interpreta si interpreta in tanti modi come fate voi e come fa chi eh, ha la coscienza di comprendere bene i fenomeni di leggerli, di comprenderli, capirli appunto e di provare a trovare le soluzioni le soluzioni più adeguate e io eh, per questo ringrazio eh, le relatrici in particolare Presidente lei me lo consentirà perché ho ascoltato la dottoressa Di Dio con grande attenzione eh, ritrovando un sacco di, di, di, di, di, di questioni che ci accomunano nella valutazione e eh, ringrazio Elisabetta Gardini per essere qua eh, alla diciamo così testimonianza diretta e più vicina di quello che è stato il lavoro del Parlamento Europeo eh, che sulla direttiva della, della Commissione ha provato a migliorare qualcosa c'è difficile riuscirci quando appunto eh, il pensiero unico avviluppa ogni, eh, ogni considerazione, ma io non ringrazierò mai abbastanza Stagliano l'Avvocato Stagliano per avermi fatto conoscere qualche anno fa la grande realtà di confida e aver potuto comprendere anche meglio che non solo nella parte produttiva ma anche nella parte distributiva c'è una doppia attenzione che noi dobbiamo avere, ma siccome io sono guidata in tutto questo da un'associazione straordinaria che è Fare Ambiente, io mi sento al sicuro, so che Fare Ambiente guiderà l'azione parlamentare della Lega la Lega stessa, a cominciare da Matteo Salvini che ieri sera ha proprio citato il professor Pepe come uno degli elementi chiave con le sue tematiche di ambientalismo ragionevole, una delle chiavi di lettura più importante di questa campagna elettorale e quindi io sono qui a portare il mio piccolo, modesto contributo in scia con quello che i colleghi e le colleghe hanno già detto, lo ha già detto Paolo Arrigoni, ha appena finito di dirlo, la collega che credetemi, è una collega molto preparata che unisce una eh, cultura diciamo così, ambientalista a una cultura di impresa, che è una persona molto moderata e avercene tante come lei invece che posizioni ideologiche, e posizioni eh, improntate a un furore che non ci aiuta né a difendere l'ambiente e né a progredire invece sul terreno di quell'economia circolare che è la vera chiave di volta, perché in virtù del... Delle, delle conoscenze che io ho potuto eh, sviluppare grazie alle persone che ho appena citato, eh, io ho compreso un, una questione che non è di dettaglio, e cioè che la plastica, la nostra plastica, mi riferisco soprattutto a quella eh, più evoluta, e più complessa, che è tipica della produzione italiana, no? una plastica che non a caso si adatta al design, che non a caso è presente in, eh, in, in molte parti della nostra vita, della nostra vita familiare, lavorativa. Ecco, quella plastica poiché è frutto di una scienza e del talento degli italiani che per primi per primi svilupparono quel tipo di plastica e non devo io ricordare a voi che dobbiamo a un ingegnere italiano l'invenzione e il brevetto del polipropilene e, beh, quella plastica per noi deve diventare un valore aggiunto e io vorrei distinguerla e separarla come già stato detto dalla plastica invece di nessun valore aggiunto che noi possiamo tranquillamente eh, combattere mentre invece tutto, sia quella di minor valore che quella di grandissimo valore come quella italiana, deve entrare rapidamente nel ciclo del valore aggiunto e non appartiene quindi, secondo me, come è già stato detto all'End of West, appartiene a una parte di valore che noi dobbiamo saper reintrodurre nel mercato. La sfida quindi è questa: per fare questo però, abbiamo bisogno di tempo, e mi avvio subito alla conclusione, Maria Giovanna, perché non voglio rubare tempo agli altri colleghi né al vostro dibattito. Abbiamo bisogno del tempo necessario perché le produzioni possano da subito, col nostro aiuto, investire su un'ulteriore evoluzione di quella plastica, perché sia ancora di più un valore aggiunto all'interno dell'economia circolare. Però ricordandoci sempre che in alcuni casi quel ciclo che si completa e che non diventa mai rifiuto perché è già riciclato, appartiene già per esempio alla nostra distribuzione. Se eh, come, eh, come voi sapete meglio di me andiamo a verificare esattamente cosa poi finisce nei rifiuti, noi troviamo alcune eccellenze della procedura italiana, tipica per esempio quella della bacchetta del, eh, dello, per girare lo zucchero nel caffè, tipica è quella che appartiene all'intera all offerta di confida no? e delle, delle aziende che sulla distribuzione di quel tipo sono diventate leader quasi europee oramai e noi, a noi piace poter insegnare qualcosa all'Europa ricordandoci sempre che non è l'Europa la prima a doversi far carico di questo grande tema perché l'85% delle emissioni di CO2 e il 50% della produzione di rifiuti di plastica non appartiene all'Europa, appartiene nell'ordine a Cina, India Stati Uniti allora che su quel 15% noi si faccia del nostro meglio per andare incontro a una valorizzazione dei temi ambientali nel, in quella economia sostenibile, così come gli esperti la definiscono, io sono d'accordissimo e sono la prima a ricordare le parole del professor Pepe, Il, eh, la maleducazione, la nostra maleducazione non distingue tra buon rifiuto e cattivo rifiuto e noi dobbiamo invece salvare quel buon rifiuto e poterlo rimettere nella catena del riciclo dell'economia circolare. E sul cattivo rifiuto noi abbiamo bisogno di semplicemente, e questo certo non è facile, poter avanzare sul terreno della, eh, della raccolta differenziata che in alcune parti del paese è, si è già realizzata e in tante altre parti no. Allora vedete come un problema semplicemente di organizzazione della nostra vita si scarica poi non solo nei nostri fiumi, nei nostri mari, ma si scarica su una coscienza collettiva che oggi ci fa credere che eh, dobbiamo essere ancora una volta i primi nel mondo a rimediare a un problema che l'85% del resto del mondo ha fondamentalmente generato. Noi dobbiamo invece salvaguardare il nostro modello di sviluppo, il futuro modello di sviluppo delle nostre imprese, perché a noi interessa che quell'economia sostenibile, quell'economia che oggi accompagna e si accompagna alla cultura dell'ambiente, continui a produrre posti di lavoro e ricchezza per la nostra Europa e per il nostro paese innanzitutto, alla vigilia di una un rinnovo del Parlamento europeo, io penso che tutti noi dobbiamo avere bene in mente questo, questi ultimi anni ci hanno regalato un'Europa migliore che ci ha arricchiti o ci hanno invece regalato un'Europa che fissando alcuni temi, fissando regolamenti anche eh, su cose che mh, tranquillamente potevano fare le regioni se non anche i comuni, eh, potevano costituire una corretta regolazione o invece un'Europa iperregolatoria a alla fine solo impoverito tutti noi io penso che il, la virtù stia nel mezzo un po' questo e un po' quello ma oggi recuperare l'orgoglio e il valore della nostra economia insieme a una cultura ambientale che deve appartenere a tutti noi è d'obbligo e io eh, ringrazio Fare Ambiente per l'opera che ha fatto nelle istituzioni non solo nel, nelle istituzioni pubbliche della rappresentanza anche in quelle dell'economia come ad esempio la sua collaborazione con l'Enel perché questo ci insegna un po' alla volta a come si deve produrre oggi a come produrremo domani salvaguardando la cultura d'impresa del nostro paese il nostro talento, il nostro ambiente che è poi quello di tutti grazie aspetta. aspetta. grazie a Cinzia Bonfresco grazie anche per le parole che mi ha Dedicato noi veniamo da una lunga storia comune e siamo abituate a combattere contro il pensiero unico e a non aver paura della dannazione, memoria anche perché sappiamo di aver avuto il privilegio di essere stati allievi del primo grande sovranista. Contemporaneo e anche del primo critico intelligente dell'Europa che non deve essere e che invece è ai noi diventata. Grazie, quindi l'avete evocata in continuazione dall'inizio di questo convegno. E quindi, con piacere, do la parola a Elisabetta Gardini. Di, mi, ha, mi ha detto durante mentre chiacchieravamo una frase che mi ha colpito molto: mi ha detto, venivano a Bruxelles da noi, da me, gli imprenditori, dicendo per favore aiutateci a non chiudere a non fallire che è una frase che io trovo terribile prego Elisabetta Beh, intanto grazie eh, io devo dire che grazie proprio al mondo dell'impresa italiano vivo i momenti più belli più concreti e più formativi della mia esperienza a Bruxelles e da quando sono a Bruxelles dal 2008, oramai quindi un'esperienza lunga, ho imparato ad amare l'Italia, a conoscerla tanto meglio. Noi siamo il paese della biodiversità non soltanto perché abbiamo tante piante, tante, tante, tanto, tante, tante eh, le nostre, le nostre cose agroalimentari, noi abbiamo la più grande biodiversità, io dico sempre proprio nelle nostre piccole e medie imprese, nelle nostre microimprese. ed è per quello che noi dobbiamo essere lì presenti a Bruxelles perché dobbiamo rappresentare una tale molteplicità di realtà che già esistono, che già sono straordinarie che già sono meravigliose, che già sono avanti perché la circular economy le nostre piccole e medie imprese l'hanno applicata prima che la pensassero eh, quelli della commissione io glielo spiego sempre ai commissari, guardate che dovete rispettare quella circular economy che già esiste io penso nella nostra regione, Caracinzia per esempio, le ultime battaglie per i fertilizzanti le, le bellissime aziende che fanno fertilizzanti di altissimo livello, proteine pure con eh, i cascami e quello che deriva dalla lavorazione della pelle che se non avessimo rappresentato la loro unicità non sarebbero entrate nel mercato comune sarebbero rimaste fuori con i danni che ne derivano. Detto questo, io credo che noi siamo di fronte ad un momento un po' di svolta perché noi dobbiamo eh, chi di noi capisce che siamo in un momento importante, ha il dovere e l'obbligo di dire chiaramente le cose come stanno, senza avere paura di andare contro il pensiero unico, senza aver paura di andare contro delle etichette che sono malsane anche se sembrano buone, hanno imparato ad etichettare bene delle cose cattive. Tante volte i politici sono intimiditi perché dicono, eh, ma non possiamo votare contro questa cosa, l'hanno intitolata così bene che sembra che noi siamo contro una cosa buona io dico sempre ma se a me danno una bellissima bottiglia di Amarone ma dentro ci hanno messo la varechina io me la bevo perché c'è la bella etichetta sarei un idiota a berla perché c'è la bella etichetta smontiamo questo però c'è un problema che è la comunicazione io sono anni che ogni volta che incontro soprattutto con Confindustria e il mondo dell'associazionismo dico dovete investire nella comunicazione dovete investire nella comunicazione perché non si riesce a rompere questo fronte unico e omologato, perché se dici le cose che i signori vogliono, tutti i giornalisti ti intervistano, stai nei talk show, spieghi, racconti, ma se no no, e signori anche i vostri giornali, tante vo i vostri media sono omologati, lasciatemelo dire, tante volte sono omologati e le notizie, vere che ci sono, non sono mai i titoloni della prima pagina, non finiscono in rassegna stampa, sono nella quarta, nella quinta, sotto, taglio basso, taglio di qua, taglio di là, questo è il problema che noi abbiamo, per cui poi sfidare, uno dice, beh, devo essere più realista del re allora, devo sfidare la pubblica opinione, il pensiero unico con le mie... La mia povera voce che non arriva se non ho eh, i media che la trasportano. Vi faccio un esempio che non c'entra con voi. Quando noi abbiamo fatto il regolamento sui test per gli, che si fanno con gli animali, noi abbiamo avuto una marea di mail che ci dicevano devono fare i test su di te, sui tuoi figli, eh, eccetera, eccetera. Eh, vi ricordate quella povera ragazza che sui social scrisse io vivo grazie alla ricerca, insultata anche lei, no? sarebbe stato meglio che tu non ci fossi, delle cose inenarrabili. Bene, in questo panorama che è un po come dire um, un po' serio in tutta Europa, noi italiani siamo una, in senso negativo, una un unicum, perché vennero a quel punto i ricercatori italiani abbandonando i loro laboratori vennero a Bruxelles dicendo per favore aiutateci perché sennò la ricerca in Italia chiude, perché noi eravamo pronti a recepirla ancora peggio. Ancora... E poi dicevano agli altri, ai loro omologhi europei, ma non avete paura dell'effetto domino? Questi risposero proprio no, perché noi abbiamo comunque una pubblica opinione informata, perché nei talk show ci sono i ricercatori da una parte e gli animalisti dall'altra. Ora, io sono contenta che ci siano gli animalisti. Perché sono una coscienza, sono uno stimolo, sono un controllo, ma non sono contenta se poi io non sento la voce dei ricercatori e invece sento quelle voci bastarde e bugiarde che chiamano la ricerca che utilizza il 90%, 95% topolini e cavie la chiama vivisezione perché qui è la battaglia delle parole, è la battaglia dei contenuti, è la battaglia dell'ideologia, è la battaglia del pensiero unico dominante che bisogna avere il coraggio di rompere esponendosi in prima persona, allora guardate chi votate, Guarda, dite alla gente di guardare, tutto si trova nell'internet, chi ha votato questa roba che avete capito dal, da, da tutte le slide che abbiamo visto da tutti gli interventi non ha nulla a che vedere con la tutela ambientale ma proprio zero, è pura ideologia e è stata una cosa che ha voluto fortemente Timmermans il candidato alla presidenza della commissione dei socialisti l'ha voluta per mettersela come una coccarda, glielo ho detto in aula e sorrideva, ma lui l'ha voluta e l'ha fatta in tempi troppo brevi perché va bene tutelare l'ambiente ma non lo puoi fare in tempi così brevi facendo una cosa che sembra, può sembrare a chi è distratto, a chi non conosce i dettagli, una cosa pro ambiente, ma l'hanno fatto pagare il conto all'Italia, gliel'ho detto perché hanno scelto proprio quei prodotti che sono italiani, quindi gli italiani che hanno votato a favore di questa cosa o non hanno capito o sono stati intimiditi dalla Cancan can che si era montato su o non lo so, eh, non, non ne ho idea. Allora noi... Abbiamo fatto tanti, tanti incontri, abbiamo invitato i parlamentari a venire, alcuni sono venuti, altri no, eh, sono venuti però quelli della Commissione, messi alle strette, quando gli abbiamo detto, ma scusate, ma se un prodotto monouso finisce nell'acqua, che sia di plastica o che sia di un altro prodotto... Siamo tanto sicuri che ci sia la differenza? Sapete cosa mi ha risposto? Perché anzi, se io metto uno di carta impermeabilizzata è pure peggio, perché ho le colle, gli inchiostri, la parte impermeabilizzante, eccetera, eccetera, eccetera. Ci ha risposto, ci sono dei prodotti che sono simbolo di uno stile di vita e noi dobbiamo educare i cittadini. Lei c'era? Ho, ho citato testualmente? Sì. Allora, ma noi dobbiamo avere un funzionario... Che ha vinto un concorso, sarà bravissimo, che decide di educare mezzo miliardo di cittadini, questo è il mostro in cui si è trasformata questa Europa, che poi intimidisce tutti, allora guardate abbiamo visto i cinesi, dico alcuni spunti qui e lì perché tutto organicamente è stato detto, i cinesi no, che potrebbero arrivare a eh, vendere i loro prodotti che in questo caso sarebbero migliori dei nostri ma guardate che non è la prima volta che l'Europa prepara dei bei mercati per gli amici cinesi perché cosa ha fatto con i pannelli solari? abbiamo messo quanti incentivi? eravamo pronti noi? no e quali, e quali pannelli sono venuti a venderci? quelli cinesi Qui stiamo preparando un altro mercato così, con le macchine elettriche, una bellissima intervista su Sole 24 Ore di Bomba 6, spiegava quello che io intuivo e che lui da persona più addentro alle cose ha detto, se non ci danno il tempo di riconvertire le industrie europee, all'elettrico, noi stiamo distruggendo, distruggeremo, raderemo al suolo anche quel comparto che sappiamo che è un traino fondamentale della nostra industria e faremo un mercato per le auto elettriche dei cinesi. Allora sono tante le riflessioni che vanno fatte e non è soltanto, <ride> soltanto su questo settore, è molto più ampio, è proprio capire questa Europa come si è potuta trasformare in questo modo, come può dire di muoversi sempre su basi scientifiche e poi contraddire clamorosamente non solo le basi scientifiche, ma la razionalità, il buonsenso, il raziocinio. Noi abbiamo fatto, quando abbiamo fatto i fertilizzanti, delle battaglie, poi con tanta pazienza, io ero relatrice, con tanta pazienza e in tre anni, quindi non in due mesi come si è fatto qui, siamo riusciti a raddrizzare le cose, e a fare una cosa buona per tutte le nostre piccole e medie imprese, una cosa veramente buona per tutti. Ma siamo dovuti partire da un inizio che era... Un po' la cifra di quello che è questa Europa, sono venuti i nostri esperti, professori universitari italiani e sono rimasti sconvolti, hanno fatto un ragionamento che poi è vero, dice, qui, dice fanno un, un ragionamento come se noi ci fossimo ancora nell'agricoltura degli anni 70. È vero, perché oggi per ridurre i contaminanti hai l'agricoltura di precisione, tu vai ad un incontro sono gli agricoltori e parlano di satelliti, di droni, eh, di trattori che vanno senza più l'agricoltore che lo guida. Invece vai a sentire una riunione organizzata dalla Commissione europea e sembra che ci siano veramente, siamo ancora all'età della pietra, no? con quello che sparge quintali a mano, quintali di fertilizzanti, quintali di insetticidi, quintali di fitofarmaci, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, c'è una discrepanza tra la loro pretesa di essere sempre basati sulla scientificità e la contraddizione invece di una scientificità che viene sempre umiliata, disattesa e non ascoltata, che fa paura, sono venuti a presentarci, sempre c'era il dottor Omboni, la, eh, degli studi dell'università di Alster, Irlanda, che riportava anche degli studi dell'università di California. Questi dicono che togliendo per esempio i bicchierini e questi monouso eh, da alcuni luoghi si vanno a moltiplicare le possibilità di contaminazione e quelle gravi da ricovero aumentano del 25%. Non è che la plastica è nata e si è diffusa per un complotto. La plastica, a parte con invenzione italiana di cui siamo orgogliosi, ma si è diffusa perché era efficiente perché è stata utilizzata e ha reso, come è stato detto qui, eh, il, il, i trasporti più leggeri, si consuma di meno eh, il carburante, si inquina di meno, eh, si ha più igiene. Pensate a un ospedale senza, togliete gli monouso agli ospedali, è vero che nessuno ci pensa, questo, a questa follia non arrivano, però voi capite perché il monouso si è andato diffondendo e perché la strada maestra è quella della raccolta differenziata e del riciclo, perché la plastica si ricicla, così come si ricicla l'acciaio. Ma io penso, e sono maliziosa, che ci sia sotto anche una battaglia commerciale, perché tutte queste belle etichette proposte da questi bravi, bravissimi funzionari, e guardate che se vogliamo pensare male è più facile influenzare pochi funzionari che 750 parlamentari mentre invece il dito è sempre puntato sui politici questi bravi e zelanti funzionari fanno delle direttive, dei regolamenti che non sono neutrali dal punto di vista del mercato che non sono neutrali dal punto di vista del favorire una tecnologia più che un'altra ma secondo voi perché tutti i paesi che producono cellulosa sono stati fra i più attivi nel votare queste cose? Ma secondo voi perché? Quando c'è di mezzo il nord, quando c'è di mezzo il legno, guardate il pellet... Non si pensa mai che inquina, le do una riflessione senatrice, faccia qualcosa sul pellet, che è una cosa che inquina l'aria in modo veramente eh, scientificamente provato e risaputo, ma nessuno ci pensa perché guai a toccare i paesi del nord, sempre a toccare i paesi del sud. Allora io credo che noi dobbiamo a questo punto davvero essere, essere chiari e... Finisco con, due, con due, due ultime cose. Noi abbiamo credo rasentato il ridicolo sul dibattito sui palloncini. I palloncini dovevano essere anche loro toccati, poi si è deciso, no, i deputati che dicevano no ma è brutto, se diciamo che i bambini non possono più giocare con i palloncini, che non possono avere i palloncini ai loro compleanni, ma che figura ci facciamo? Però vietiamo le bacchette le bacchette di palloncini che avete visto no, sono flessibili, sono sicure, sono le uniche, le uniche consentite dalla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, Glielabbiamo detto, non gli importa, hanno pensato anche ma se lo facciamo di alluminio, c'era un pediatra lì, un parlamentare pediatra dice a me non è mai capitato al pronto soccorso che venisse un bambino ferito da una bacchetta di alluminio, Potremmo forse fare le bacchette di alluminio. Ci cioè siamo arrivati al ridicolo. Qua siamo della serie, delle zucchine, del, del, del, dei centimetri delle vongole e così via. Questa è l'Europa che non vogliamo, non è che perché non abbiamo l'Europa vera quella politica, quella della politica estera quella che sa fare sana difesa comune dobbiamo riempirci di tutte queste regole e regolette lasciateci vivere e respirare oppure lasciate che noi del sud che abbiamo una complessità che voi vi sognate vi suggeriamo e vi accompagniamo e vi insegniamo qualche volta anche per dire perché la politica è confusa io devo fare una denuncia qua Direte che è la mia ossessione, ma è il motivo del mio cambio e delle mie scelte politiche di vita ultime. Eh, Forza Italia ha combattuto questa battaglia, io in testa. Bene, noi abbiamo il presidente del Parlamento di Forza Italia che ha applaudito invece. Questa, a questo taglio, a questo attacco alle aziende italiane. A me dispiace dirlo, l'ha fatto anche, direbbe la mia insegnante orecchiante orecchiuto, dicendo che non produrremo più bicchieri. Ma lui non c'era quando facevamo la battaglia evidentemente, però se n'è molto vantato e lo ha ripetuto anche ieri dopo aver invitato Greta, ha detto i rifiuti di plastica, bla bla bla, eh, per questo il Parlamento diventa essenziale e urgente una politica di tolleranza zero contro la plastica monouso allora io dico eh, non solo come ha detto Salvatore, il soldato Berlusconi ma dico informate il Presidente Tajani questa cosa fa male all'Italia la tolleranza zero contro la plastica monouso non ha senso così come non è vero, diteglielo che l'80% delle auto tedesche sono fatte in Italia parliamo di componentistica io non posso continuare la mia battaglia un capo politico di questa sorta e voi per favore uscite dal politicamente corretto quando si parla di politica e credo che dobbiamo fare una battaglia insieme io forse non ci sarò nel prossimo Parlamento ma votate quelle persone andate a vedere come hanno votato che hanno fatto delle battaglie a viso aperto a favore della verità e contro questa ideologia imperante detto questo dovunque io sarò mi troverete sempre a fianco a voi e a fare le battaglie che servono per un'Italia che deve essere in Europa leader e per la consapevolezza che difendendo l'Italia difendiamo una parte di Europa, l'Europa non è Bruxelles, difendiamo una parte d'Europa che è anche la parte, una delle parti migliori dove è nata la civiltà europea. Io vi chiedo scusa se sono stata anche un po' strong, ma è un po' la mia... La mia... La mia caratteristica, sì, eh, credo che noi abbiamo il dovere di dire le cose come stanno, la chiarezza, sì sì, no no, credo che sia a questo punto fondamentale perché se no guardate noi non ne usciamo, se continuiamo a, a, ad, essere, ad essere tiepidi questa Europa non la cambiamo e invece, come ha detto Monsignor Crepaldi eh, nella sua lezione magistralis, noi dobbiamo forse rallentare un po' le istituzioni dell'Unione Europea, capire quale Europa vogliamo, il simbolo di Notre Dame che è bruciata, non la voglio prendere a simbolo di questa Europa, però lì ci siamo riunificati tutti, perché noi siamo Europa. Lo siamo, lo siamo prima dell'Unione Europea e queste istituzioni europee vanno modificate perché sono capite che con questa modalità qui eh, no, no, no, non va bene. In Europa oltre alla, e con questo veramente chiudo, oltre alla eh, forza dei numeri ci vuole quella che chiamano fairness, la giustizia, l'equità. Come diceva Giovanni Paolo II, non c'è pace senza giustizia e senza perdono, allora non basta che non ci siano i conflitti armati tra di noi, bisogna che ci sia la giustizia, che non ci sia qualcuno che vince e qualcuno che perde, diritti e doveri equamente distribuiti, questa è la vera battaglia per un'Europa che tutti vogliamo ma che non può stare nelle mani di pochi funzionari.